romano della cooperativa sociale L'Arcolaio. Giovanni, che cos'è l'Arcolaio? L'Arcolaio è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo che quindi ha come scopo eh, inserire al lavoro eh, delle persone in situazioni di svantaggio, come, come si può dire. In questo caso sono dei detenuti che sono reclusi presso la Casa Circondariale di Siracusa eh, e con noi fanno un'esperienza lavorativa. alcuni di breve periodo e eh, altri di, di più lungo periodo eh, producendo dolci, dolci tipici di mandorla una parte, gli altri lavorano nel secondo reparto che abbiamo in carcere che è quello delle cucine e quindi prepariamo da mangiare per tutta la popolazione detenuta e prepariamo anche dei catering per attività esterne che ci richiedono in occasione di eventi, scene. In che modo il carcere esce fuori e quanto è importante che noi entriamo nel carcere? Il carcere deve uscire fuori e la società civile deve entrare dentro per poter eh, far evolvere il sistema penitenziario eh, verso delle forme più efficaci di eh, recupero dalla devianza. Eh, Solo in questo modo, quindi superando il concetto della ghettizzazione, della reclusione, della soltanto, si può rendere, ripeto, un sistema, il sistema penitenziario più umano da una parte, ma soprattutto più efficace, più capace di restituire alla società sicurezza sociale, ma anche energie umane recuperate.